Allora buonasera a tutti, in questo video spiegheremo come scaricare eh, lo smart hackers e eh, l'FSUPC e come loggarsi ovviamente nello smart hackers per far funzionare, diciamo, per far sì che i nostri voli vengano registrati nel portale della Vig Project. Eh, in questo momento mi trovo nel profilo eh, mio, ovviamente, ovviamente chi ha scritto eh, avrà un suo profilo e dopodiché si recherà nella sezione di utility downloads e qui ci saranno i downloads di tutti gli utility per il simulatore compresi scenari livre eccetera ok uh, voi vi dovete recare in questo uh, preciso link cioè in questa uh, diciamo uh, voce qui smart hackers io uh, lo eseguo però ce l'ho già installato vi, eseguirà, vi scaricherà un eseguibile ok uh, dove voi dovrete installare e mettere le credenziali ovviamente le vostre credenziali che usate sul, uh, sul sito uh, non sarebbe male ovviamente uh, scaricarsi il manuale ok uh, quindi mh, consiglio sempre di uh, <ride> scaricarsi vedi manuale Smart Hackers per vedere come funziona meglio, intanto vi dico che uh, uscirà un video uh, spiegando come, funzionerà, come funziona e come registrare i voli nello Smart Hackers, uh, ok, allora uh, una volta scaricato l'eseguibile, installate e l'interfaccia dello Smart Hackers è questa qui, una volta che l'avete installato, allora ovviamente qui mettete la vostra email la vostra password che la vado a mettere e faccio login una volta fatto il login ovviamente ci sarà un video a posto per eh, spiegare eh, questo diciamo mh, questo programma cosa fa e come registrare i voli e come pianificare e come insomma fa è una bel hackers per registrare i voli nel nel portale uh, a mio parere non c'è di meglio a, a, in, in questo momento quindi allora eh, dopo di per ovviamente scaricare l'hackers e far sì che eh, funzioni sul simulatore eh, vi dovete scaricare un modulo se usate prepard 3d per prepard mi potete chiedere tutto quello che volete mm. uh, <ride> persino i preset magari di qualsiasi cosa vabbè eh, per far funzionare diciamo lo smart hackers eh, c'è bisogno di scaricarsi un programmino che va collegato diciamo collegato tra virgolette eh, al simulatore che si parlano praticamente si parlano insomma quindi ehm, il sito per scaricare quel programmino lì che si chiama FSUEPC è questo qui schirati.com voi se avete prepard 4 scaricate ovviamente l'ultima versione eh, ci sono delle versioni diciamo precedenti però eh, per recarsi a versioni precedenti se avete prepard 3d o fsx o qualcosa del genere ce l'avete qui la nuova versione però eh, magari qualcuno eh, ha usato, che ne so, eh, in precedenza un FSPC 4.2 e dovete, dovete andare nei forum e cercarvela, questa che vi linkano qui è l'ultima versione, infatti sta scritto FSPC 4 4.9 per FSX, FS Steam Edition, da 1 al 3,4, ok? E poi c'è questo qui, il 5, che è una nuova versione solo per Prepart eh, 4, il 64-bit, ok? Non vi confondete, mi raccomando, uh, mi raccomando a sta cosa, non confondere il FSVPC per FSX o Prepart 3,4, che è l'ultima versione era di, di, di Prepart 3D, il terzo praticamente, Ah, il, alla versione di FCPC di prepard 4 di cioè Prepard 4 versione 64 bit mi raccomando a cosa uh, vabbè per uh, in questo video è tutto spero di essere stato chiaro per come diciamo iniziare a scaricare le prime utility per quanto riguarda l'utilizzo diciamo la, la, la la registrazione di voli e eh, eh, diciamo le utility essenziali insomma per per far sì che funziona un volo nel portale della Vic. Un saluto a tutti. Ciao belli.